Ciao a tutti, ragazzi, noi siamo Dynamite X e Marco 007 e questa è la penultima, suppongo, parte di Kirby's Adventure. Ride. Sta un po' sfocato, un attimo. Vabbè, adesso si riprende. In questa parte faremo l'arena. Comunque, non eh. è la penultima. Mancano le sfide extra. No, ne dobbiamo fare solo una. Gli altri, off camera. Aspetta, se riesce a prendere. Parliamo fino a quando non si è Oh okay. ah, va bene, non è servito. Ok, iniziamo. Nell'arena praticamente eh, si sfilano tutti i boss. No, ho sbagliato. Beh, ti puoi aggiungere. Non si puoi aggiungere. Ok. Iniziamo subito con i fake. Scegli il personaggio. Non lo so. Di solito intercambio però non so chiedi. Ok, allora, suggerimenti? Sì. Tornado. Tornado. Lo sapevo. Se volete essere almeno infami e sicuri dice. Vai, veloce a scegliere. Lui invece preferisce roccia perché si sente al sicuro. Ok, pronti? via. Yeah. Sì. Sono Alla. emozionato. Dicevo, nell'arena si sfidano tutti i boss della modalità principale, ovviamente. Invece nell'arena finale si sblocca Quale tutti. Quale arena finale? L'hai già detto. Non spoilerare tutto. Marco. Anche se l'ho già detto, non spoilerarlo. Vabbè, sono quelli dell'extra. Lo si non serve so nemmeno che ve lo diciamo. Dove sei? Ah, lui. Natio. Ok, morto. Sì. Sì. è morto. Si di fuoco Lo possiamo comunque passare perfetto, qui ma sono vedete? casuali cosa? i boss? Sì. qui da un turno all'altro da eh, 4 pomodori maximum che poi verranno sostituiti dai pomodori non volta presi non lo prendere quello, non ci serve il cubo maximum e poi un cubo maximum e due abilità suggerite ma a noi non, non, non servono nulla nell'arena finale invece eh, non fare spoiler hai già fatto cacchio se non sbaglio ci sono meno pomodori maxi. Eh, Qua fa un po' schifo quella raccia. Dovrei usare la tornando invece per un'occasione. Eh sì. Però io non lo so usare molto bene. Abbiamo fatto una combo non, non utile. Inutile. Oh no, mi ha mangiato, aiuto! Lascialo, mi sto scorreggiando, ecco mi è scorreggiato. Ah, non sei caduto è un tipo... Uh. Un matroncino. Uh. Aia. Aia. Attento. Per male che l'ho tirata a I nostri primi danni. Cioè io l'avevo già preso prima... No. Prime. Marco, Marco, Marco Marco Scambio Dammi, dammi, Marco Mangia, mangia, mangiami Perché semplicemente non la togli la vita? Uh, mi hai fatto sprecare Tu potevi eliminarla Come mangia? Ma allora, vi, io, io dovrò essere... Devi prendere bomba? Se devo funzionale. prepararmi ad ogni avvenire. Allora. Devo prepararmi ad ogni eveniente. Ok, Quindi... miniboss. Prendi elettro. Elettro. Andiamo. Io sinceramente preferisco spino, però elettro. Cioè, questo quest attacco è forte. Bah, adesso iniziamo. Perché non ha messo? Marco! In Ingoi. Meno male. Prendi spada. Uh. Scusa, fammi capire. Perché ha fatto così? No. È anche pericolosa tornare, perché bisogna stare attenti. Eh sì, perché si scarica a un certo punto. Ma, ma non per quello, perché. Vi, cioè, è molto lento a, a degenerare. Ah, è vero, bisogna prima finire una, una... bisogna finire un turno e no. poi lui spawnerà con meno vita. Dopo ci dobbiamo curare. Ci dobbiamo curare già da prima. No, prima di boss a curarsi. Non è che siamo in fin di vita. Sì che siamo i figli di Io adesso lo so Tu sei morto invece. Che uccidios E spera che non ci sia nessun altro Perché scusa ho preso danni con Boncas uh, Sì dai lo prendiamo Prendi foglia Perché con la parata sei i mm, vabbè. E non ti puoi fare ci ci ci ci Ecco quello lì fa danno le sfoglie sul sale molto bene non importa, basta che clicchi uno e ti pari quando vedi che sta per attaccare no no, che cos'è capito? <ride> mm -hmm. mister turbante il prestigiatore fallito uh, io così l'ho chiamato eh, secondo me perché allora l'ho detto uh tornando molto buona contro il tizio uh. comunque il deserto dei prestigiatori falliti volevo mettere un'immagine di turbanti che però non c'è uh. ovviamente loro fanno le, le immagini solo di chi è e dei nemici principali quando esce un nuovo gioco oh beh chi se ne frega beh ce ne sono di flamberga Ok, pesce pallone, prendi tornato. <ride> pesce pallone, chi deve più grosso. Fatti sotto, Ciccione. No, scusa, non intendevo qua, intendevo. Personalità. Che vuol dire? Una persona che ha molta personalità. <ride> Lui tutta, ha molta. Ha molta personalità incubata. Oh no, adesso... Ora, ehm, ora si arrabbia. Ora si arrabbia. Ora aumenta la sua personalità. Via, scappa. Cacchio. Grotta. No. Aia. Ok, è morto. Ciao. Io me ne andavo dall'altra parte. No, no mi, mi ha mangiato. E tu rientri. Rientri <coughs> dentro. Non <ride> sedere granata? no no io per pervenito granata ah, ah. così siamo immortali guarda puoi anche attaccarlo ah e comunque lui ti dà eletto quindi se vuoi no. eletto Dove non sai che mi sono dimenticato che siamo registrati? vero sei stupido <ride> non sai perché me la sono dimenticato? bravo l'ho fatto oh, apposta bravo. non mi piace Signore. tu non ti piace? E appunto non mi piace Kirby tornato quindi non mi, non mi piace questi due stiamo insieme perché sono strazi no anche perché in un altro livello eh, stavano insieme questi due no? Eh. nell'uno si sì, sicuramente sì, no nel 9 nel 9-3 nel 9-3 nel 9-3 nel 7-3 scusa c'è una, una celiaca C'è una celiaca, c'è una cimentosa una Celiaca eh, Se qualcuno è celiaca Perché non hai inghiottito invece? Perché è più forte, anzi io voglio usare Kirby. Ok, un rilaico Perché non hai preso un'abilità almeno da, da sport? No Ah è vero però... per.. Per per vomitarmi da subito lama, Cioè poi anche non sconfiggere questo boss, c'è già, già, già la sua cosa. Grazie, ti ha tirato una parte visata, tra virgolette. Sì, però, tipo, quello là che dà veleno in, è in che Planet planetrovo troppo but... sì, sì, mi sa che funziona anche lui. No, no, no, quello, quello non ti dà niente, i suoi scarti non ti danno niente. I suoi scarti? Sì, ti, ti spara la spazzatura addosso prendilo aspetta dubbio aspetta eh? ti ho detto di aspettare <ride> sono in colpo buffo no pensavo non mi funziona bene il mio mangia inghiottisci inghiottisci no. poi toglielo aspetta vai Qualche dubbio. Ho qualche dubbio su questo. No, dubbio. Ho qualche dubbio, dubbio su questo. Tu pensi che Kirby sia grasso? Eh? Pronto, Kirby. <ride> se mangia. Mangialo, pro ingoialo e te lo porti. Marco, oh, oh, prendi prendi tanto prendi questo. Questo. Prendi ma sono uguali, io non Ma sono uguali, non lo so. Ti serve per forza l'abilità per combattere la e ci dobbiamo anche curare vieni. Ma beh, voglio se ne degli... Ah guarda, non cambia colore degli occhi ah. però prima erano... ora sono verdi quando è buono ce li ha, ce li ha blu no, ero salito su di te mentre stai facendo un attacco pericoloso <ride> questo attacco lo fa anche in... Plan from... Nel, nel, nel side game del Team Clash della ah, Poss Dicevo oh mio dio l'Andia in Planet Robot quando? Brrrr. Non si può Anche questo attacco pure lo fa subito a, appena dopo la, la seconda fase ed è molto fastidioso perché non puoi caricare le mosse ma se le carichi le carichi tu questo sta dopo le fiamme Vabbè sono uguali. Sì, è perfettamente. Non è che si sono messi a programmare due landia. Questo attacco pure lo fa subito. Ciao! Uh, e questa è anche, anche questa è l'animazione di morte. Però no, no, no, là è diverso. Non cadono a terra, cadono in aria. Sì, io consiglio. Cadono in aria. No. Prendi prendila oh prendi l'abilità tienila in mano marco ti davo più proiettili da filare visto che non ti piace usare l'abilità eh io mi sto portando la granata Sì, potevamo portarci ben tre abilità non hai preso pure la mia vita no mio ho l'ho smesso smesso smesso no no no no no no no no no no no no no no no no no Ecco qua, ho salvato dai proiettili che avrei sì. mangiato Sì, ma è eh, appunto, li avrei mangiato E eh. mangialo So che questo è il tuo destino Cacchio Addio Felix, idiota C'è la fase lì finale, No, Ma che cosa? Ah, in effetti ti fanno perdere la vita, poi Vai, prendi Prendi Togli Prendi Togli Togli. Come togli? Togli, me togli me la mano? Togli la. Perché la dovevi Togli l'abilità. Ah, Prendi un'altra. E ora ti iniziala, vai, andiamo. Io ce la posso fare con la metà vita. Ok, sei pronto? Aspira tutto, Kirby. Vabbè, fai poco alla volta. Vabbè... No! Pensavo che mi dava l'abilità. No, ma non sei stupido. Ma anche se fosse stato un. Che Eh, ah, volevo vedere se mi dava tipo bomba. Mm, Cos'è? che fanno molto danno solo una volta. Sì, com'è. Ah. Dai, fai il tuo razzo. Bravo, ora te lo distrugo. Aia, oh! Mangiami mm. Beh, intanto si ferma giù. Eh sì, si ferma, però è fastidioso. Da elettri quello. Parti sotto. L'ho ucciso. No, l'ho ucciso io. No, l'ho ucciso io. Vai, aspiralo, Kirby. <ride> C'è il mio piede. Ok, cura. Uh, queste sono le mie ultime. Meno male. Ah, ok, allora prendiamocene di più. Tieni. Voglio lanciare Bello se le anche se è inutile mi, porto, mi prendo l'ancia. Ciao Mago Lord. Perché sei ancora vivo? Perché eri ancora vivo quando abbiamo salvato... Eh, cosa abbiamo salvato? Scusa, niente. Abbiamo vi... salvato Dreamland. Ah, si sì. è vero. Quando abbiamo salvato Dreamland, perché eri ancora vivo? Ciao. Prima fase. Ora lampeggio perché mi piace. Oh no. Ora è invincibile. attenzione Carica. carica occhio. Adesso si fa a due, ok. Vieni qua. Vieni qua. sono cioè okay, il guarda magolor è piccolo ah sei piccolo mm. ok prossimo magolor è stabiante no vai prenditi l'abilità SK perché non hai preso le, le abilità? perché SK mi piace <ride> Ha cambiato tema. Ah no, forse è quello dell'aria. È Oppure vero. È quello remixato, non lo so. No, mi sa che è lo stesso. Ok, una cosa è andata. Sei più scarso del solito, ma quando... <ride> Scappa! Cazzo è vero! Corri, scappa, c'è la Nemesis. <ride> non lo metti di chi? Che veramente Kinder e però vabbè. Oppure Meta Knight. No, Meta Knight non è tanto una Nemesis. Infatti, come posso. Ciao è, Marco! Mi hai sempre Marco. preso come il più debole di tutti. Ciao Marco! Kingdom Ciao Marco! <ride> Mi piace lo stesso il fatto che è così stanco. Ciao Mago! Ciao Marco! Ma non mi posso muovere Ecco io Io sto sotto all'esplosione Sto morendo Io invece ero nell'angolino Questo dovrebbe essere l'ultimo round Quindi prendiamo tutto Vieni da momma Teniamo quello No, teniamo quello per sicurezza Magari c'è un altro Non lo so, io non mi ricordo bene No, è l'ultimo Ok Gli ultimi boss, i boss finali 1, 2, 3, 4, 1 Vabbè Comunque eh, li mette in ordine il posto Eh posizione. sì, lo so. Morirai con questo suono. Eh, è vero. Come l'altra volta, l'abbiamo ucciso con voi. Okay, e okay. ora è gigantesco, anche se è la sua anima. Non è lui. Non è un corpo, è uno spirito. Potentissimo. Tra virgolette. No? No? Eiken coop! Invincibili amici. Yeai io! Yeah, yeah. Scarso lei! Mi stavo uccendo uccendo, uccidendo! Ah. Uccendo! <ride> no, scappa! Invincibile! Tu tieni la, la cosa! Oh, yeah. Tieni la parata! No! <ride> che schifo! E muori, andiamo. Sì, che cosa fai i Ok. Mm. Scappa adesso. Un attimo, lo posso contattare. Lo colpisco io. Ciao. Lo Ciao. Ora mangiamo il tuo mate per festeggiare. Non possiamo! Non possiamo fare il rumore. Eh, solo tu lo puoi fare. Addio, mago! Wow. Ci vediamo cioè, nell'arena finale. Magolo, normale? Ci no, vediamo no. nell'arena finale. Magolo. Ah, ok. Evviva, abbiamo avuto il nuovo record. Chissà perché. Cioè, 13 minuti, cioè non è nulla. Io Ho visto persone che ci hanno messo più di mezz'ora. Ok, quindi, questa era l'arena finale. Ok. Ora il giocatore 1 può selezionare anche gli altri personaggi. oltre a Kirby. E niente, quindi ci vediamo nella prossima e ultima parte di Kirby. Stagione 2 in cui faremo... Vabbè, la... aspettiamo che Marco finisca la modalità extra sì, Quindi Kirby fare... prenderà una piccola pausa. Eh sì, una, una grande pausa. Perché già, scusate. Marco ma... finisce tutto. Colpisci robot uh, <ride> Niente, nella ne, ne, prossima parte di Kirby sarà in Ceru, quindi faremo l'arena finale e vi faremo vedere anche una sfida extra. Ci eh vediamo sì. alla prossima parte. Ciao ragazzi.